Ciao, io sono Elena di Non Una Di Meno Torino. Io sono Daniela di Non Una Di Meno Torino anch'io. E siamo in piazza oggi per il nostro presidio fisso che teniamo tutti i venerdì in piazza Castello. Abbiamo iniziato alcune settimane fa per denunciare e riportare l'attenzione sull'altissimo numero di femminicidi che stiamo vivendo. Vediamo che ormai sulle pagine dei giornali questo, il fenomeno dei femminicidi è relegato a degli articoletti di contorno nelle ultime pagine. Ne succedono così tanti che è diventato quasi una quotidianità. Dall'inizio dell'anno ne abbiamo avuto più di una settimana, la settimana scorsa ce ne sono stati tre e quindi noi abbiamo deciso di creare questo presidio fisso in modo tale da riportare l'attenzione, da ridare voce alle vittime dei femminicidi e riportare fortissimo il tema della violenza maschile sulle donne e della violenza di genere. Stava dicendo Elena, oggi siamo, siamo qui in piazza in questo momento a Torino eh, per questa iniziativa lanciata da Non Una Di Meno, ma per noi è importante anche far sapere che in questo momento anche in tutte le altre città d'Italia in cui è presente la rete di Non Una Di Meno eh, sono stati organizzati degli, degli appuntamenti, delle manifestazioni di piazza, in vista diciamo, dell'8 marzo, quindi oggi questa per noi è una, giornata, è una giornata importante perché è una giornata di lancio eh, dello sciopero, sciopero che più che mai quest'anno è necessario per eh, la pandemia che stiamo vivendo, che diciamo, è stata ha messo in luce ancora una volta come non siamo, tutti e tutte sulla stessa barca e come questa crisi è scaricata moltissimo sulle, sulle donne e questa rete vuole essere uno spazio di presa di parola, di protagonismo e di possibilità di rispetto.